Allora, qualche giorno fa vi feci un post dove vi chiesi se volevate un tutorial su come evitare il copyright perché ultimamente so che la tuoi e non solo stanno facendo delle strage assurde Eccovi qua uh, Innanzitutto chiariamo una cosa Questo video che vi sto facendo vedere è un test che ho fatto è un video uh, non visibile a tutti è semplicemente messo non in elenco o anche privato non mi ed è stato preso dal copyright per il perché ve lo spiegherò dopo di tutto come funziona il copyright, allora da quel che ho capito ci sono tre tipi diversi di copyright, il primo che semplicemente non puoi monetizzare un video, non è niente di grave, il secondo che è quello che ho preso io che è da bloccata, parzialmente in questo caso, e la, la terza è lo strike dove il tuo video viene tolto e il tuo canale subisce una segnalazione, a tre segnalazioni diverse il tuo canale viene buttato giù. Per fare questo test ho scelto Silver Moon, potete... Se volete fare i test anche voi potete decidere qualsiasi, eh, qualsiasi serie Però io ho scelto Sailor Moon perché è quella più a rischio di tutte Quindi sì, ho, ho, sto rischiando di prendere uno strike tanto per, tanto per fare questo tutorial Ma tanto lo strike che ho già preso con Naruto è scaduto quindi non mi, non mi interessa L'unico modo che sono riuscito a trovare per bloccare l'algoritmo dal leggere il video sotto copyright è la color correction Ho provato in altri modi a mettere il video specchiato, a strecciare il video, a rimpicciolirlo, a mettere cose davanti al video, ma non funzionano. Questo è l'unico modo per non farlo riconoscere. Può comunque esservi dato un copyright manualmente, quindi qualcuno viene vede il vostro video e ve lo segnala. Ma siccome siamo italiani e l'italiano è una lingua che viene parlata esclusivamente in Italia, non è un problema che ci riguarda. Ora, come funziona esattamente l'algoritmo di youtube per il copyright, in teoria c'è un algoritmo che ogni 5 secondi controlla se nel tuo video è presente un, uh, un contenuto protetto da copyright come in questo caso un video di... se vedi che ci sono troppi secondi del, del vostro video, troppe scene o troppi secondi del vostro video in cui compare qualcosa affetto da copyright, subite uno dei, dei tre effetti del copyright quindi non monetizzare, bloccato, strike e quindi noi adesso cosa andiamo a fare? Andremo a cambiare, uh, tramite Adobe Premiere, il colore di una scena ogni 5 secondi. Io, per farvi vedere meglio, ho deciso di farlo anche con scene in primo piano, ma voi potete cambiare anche soltanto colore di sfondo, per esempio il, il cielo di dietro i personaggi o cose simili, tanto al, uh, il bot di YouTube non dovrebbe comunque riuscire a riconoscerlo. Uh, partiamo da questa clip, vi lascio in descrizione il link per il video se volete controllarlo in qualità un po' più alta o per vederlo in concomitanza con me eh, vi farò vedere prima la scena originale e poi quella modificata come possiamo vedere fin qui i colori dovrebbero essere verde e rosso normale nella versione modificata invece andiamo a rivedere la scena Possiamo già vedere che qui c'è stato un cambio di filtro perché il colore, il colore verde che prima rappresentava una parte del, del, del colore di sfondo è cambiato. E qui possiamo vedere che già abbiamo avuto alcuni cambiamenti e qui notiamo che, che prima erano, quelli che prima erano effetti verdi sono adesso cambiati con effetti rosa o comunque viola. Per fare una color correction dobbiamo andare su colore lumetri, spero di averlo pronunciato bene, e qui possiamo vedere varie curve di saturazione tinta. Tra, le, tra tutte le varie tinte quella che vi consiglio di modificare è tonalità tonalità, tonalità saturazione non funziona sempre purtroppo perché con alcuni colori potrebbe comunque rivelarvela e tonalità luma ve la sconsiglio perché rischierebbe di sgranare troppo il, il vostro video quindi tonalità, tonalità come abbiamo detto eh, possiamo vedere che ho preso i colori verde e li, e li ho modificati abbassandoli e li ho resi di un colore più tendente all'azzurro infatti se andassimo a, vede a vedere questa scena c'è cioè, per, per gli occhi più acuti ovviamente Abbiamo dei colori più tendenti al viola Perché è uno dei colori che ho selezionato Ma anche con una presenza di azzurro Azzurro Il problema di queste color correction È che a volte potrebbero crearsi effetti come questi Guardate Ecco eh, Qui possiamo vedere che dentro la sfera di cristallo Il colore purtroppo è rimasto comunque verde Ho provato a modificarlo ma andava troppo a imbruttire la scena vi faccio vedere se io andassi a prendere queste parti qui e a modificarle non riesci a cambiare del tutto vi do un consiglio se avete cambiato idea e avete fatto troppi cambiamenti per fare ctrl z e tornare indietro con, uh, con i cambiamenti vi basterà cliccare due volte su uno dei quadrati neri e ve li rimetterà tutti quanti come erano prima in originale in quest'altra clip è già molto più evidente il problema della color correction che se ad esempio volessi lasciare il verde ma cambiare l'azzurro e il blu in questa scena dove c'è una forte presenza come si può vedere del colore verde e del colore azzurro uscirà questo effetto terribile di pixel per eh, provare a migliorare questa scena dovremmo andare a cambiare anche i colori verdi anche una parte dei colori verdi che come abbiamo già detto però ci servivano e non volevamo cambiare e questo è un problema D'altra parte, un altro uso che potete fare del, del colore Lumetri, oltre a evitare il copyright, è magari provare a rendere alcune scene in modo particolare, ad esempio, qua possiamo vedere che la scena originale è, si avveniva durante il giorno, quindi il cielo è azzurro, ma cambiandolo in questo modo abbiamo un cielo più rosso o, o arancione, quindi possiamo magari rendere una scena da un orario all'altro una di pomeriggio la, la possiamo rendere come una sera come un cielo rosso. Poi invece ho provato ad utilizzare il luma, a parte questo casino che ho fatto con la tonalità per cambiare tutti i colori. Uh, questo è il massimo che sono riuscito a spingere il colore la tonalità luma. Senza sgralarla troppo. Se, se la zasse, per esempio, si vedrebbero sempre di più i pixel. E ho provato anche a cambiarla in altri modi. Ma è difficile renderla per bene Come Potete vedere cambiandola così? Sì, i pixel qui stanno scomparendo, ma stanno apparendo da quest'altra parte. Quindi, se proprio dovete usarla, tenete la bassa. Qui invece ho portato alcuni cambiamenti di sfondo. Come possiamo vedere, le piante sono diventate di colore azzurro e il cielo, non so se si vede, è diventato più di colore verde. Quindi, sì, ho riammullato una Mac. Guardiamo quest'altra scena, che in realtà sarebbe la prima che ho fatto e qua si nota un altro problema della color correction quando non ho fatto i colori adatti ovvero questo qui i capelli ok ci possono anche stare che da biondo biondo più o meno biondo sono passati a questo colore qui però quelli di usagi a parte essere sgranati perché eh, il cambio colore non ha funzionato proprio benissimo Uh, si notano comunque queste questa luce fastidiosa andando su colori lumetri se, si può vedere che ho provato a saturarlo un minimo perché mi stava dando veramente fastidio era al limite del bianco a quanto pare troppa saturazione può creare questo effetto strano di, uh, di luminosità quasi neon quindi se volessimo risistemarla più o meno dovremmo desaturare a base della saturazione e creare un effetto simile a questo anche se non era quello che speravamo perché speravo in un risultato un po' più dello stesso colore invece che questa parte troppo chiara e questa troppo scura poi ricordatevi che fare la color correction a un, un, un colore non cambierà soltanto l'oggetto ma cambierà ogni volta che appare quindi magari... Qui ho cambiato i capelli di questi due personaggi, però ho cambiato anche la luce qui Magari adesso che ho tolto la saturazione si nota un po' di meno, ma la, la luce lì è, è da gialla e è passata a rosa E questo magari qualcuno di voi potrebbe non volerlo, perché una luce rosa non è proprio un bel dettaglio da mettere in un video Stessa cosa con uh, la scritta Sailor Wind in, in sfondo Qui bisogna un po' tenere d'occhio. Uh, una soluzione potrebbe essere, ma questa è molto lenta come soluzione. Scontornare creando un mascherino. Quindi, in altre parole, create un uh, tracciato maschera. E cominciate a, a scontornare Adesso io lo farò malissimo perché non voglio stare qua troppo tempo. E sto facendo anche danno. E vi dovrebbe dare un risultato del genere. Magari fatto un po' meglio però potete anche provare a nasconderlo con la sfumatura più o meno ecco tipo in questo caso ho provato un po' a fare un gioco di colori qua si vede ancora del biondo però lo faccio passare come posso farlo passare come riflesso della luce semplicemente cosa ho fatto in questo caso per evitare di scontornare troppo ho messo un po' di sfumatura ho fatto ho preso, ho tagliato con, un po di, con molta distanza dal, dalla protagonista così potevo creare questo effetto di sfumatura e qua giungiamo al punto del video che mi ha dato il cover un errore che ho fatto perché sono stupido voi ricordatevi di non farlo prima di tutto qua non ho tanto cambiato il, un colore non ho fatto proprio una color correction ma ho cambiato la saturazione quindi ho, reso, ho provato a rendere i capelli bianchi detto in poche parole e il risultato è questo che da così passa a questo che non è proprio un grandissimo cambiamento per, per il programma perché riesce comunque a leggere potrebbe comunque leggere questo come biondo inoltre un altro errore perché sono comunque stupido ho lasciato più di, ben più di 10 secondi ho lasciato questo punto qui dove non c'è nessun Cambio di colore Non Qua ho tolto la saturazione al giallo Ma qua non compare il colore giallo Quindi ho semplicemente Lasciato la clip intera per troppi secondi E non, e non me ne sono accorto Quindi vedete bene di controllare o, fa... o vi beccate un copyright Che magari non vi toglierà il video Ma è comunque fastidioso perché vi bloccherà il, il video E solo ho noto che sembra fattissima Veramente Quindi come fate a Evitare un problema simile a questo deci... Dei 5 secondi Grazie al microfono per rovinarmi Come al solito Mi rovini sempre le giornate Ogni 5 secondi O eh, lasci Lasciate la La color correction che avete fatto Oppure Se non vi piace la color correction che avete fatto Fate una cosa del genere Dove Più o meno ogni 5 secondi eh, Passa da originale a color correction, qua si vede da blu il, lo spazio diventa rosso per esempio.